Allora, um, sì, diciamo che questo ordine del giorno è un ordine del giorno al quale forse non è possibile eh, poter eh, non votare a favore, ma detto francamente eh, la Roma Capitale deve rispettare il piano nazionale integrato di energia e clima, il PNIEC eh, perché ce lo dice il governo nazionale che ha fatto questo piano e di, indica ai comuni di dover rispettare eh, gli obiettivi che si è dato al, 2000, eh, al 2030, per cui diciamo che noi voteremo a favore certo è che lo dobbiamo fare non tanto perché c'è un ordine del giorno nell'Assemblea uh, Capitinoi quanto proprio perché il governo nazionale eh, ce lo chiede, però ovviamente è talmente scontato questo ordine del giorno che detto francamente eh, voteremo a favore, grazie